res pubblica res che si traduce normalmente cosa in realtà non vuol dire la cosa nel senso dell'oggetto RES non vuol dire oggetto res indica uh, uh, forse co le cose più astratte che esistono cioè i rapporti tra le persone per esempio se io dico res familiaris in latino eh, dico tutto ciò che fa capo a un padre di famiglia quindi a un un proprietario, ma non solo i beni materiali, anche i figli, anche gli schiavi, gli animali, i rapporti di parentela, tutto parte della res familiaris. Quindi la res pubblica è propriamente questo insieme di relazioni che tiene, in, come dire, che, che, che fa da contenitore, da connettivo di una comunità. E quali sono questi insieme di relazioni? Beh, sono tantissime, a cominciare dalle istituzioni, Questo è forse il lascito più importante della Repubblica, cioè aver fondato i rapporti fra i cittadini su una molteplicità di istituzioni diverse che si eh, equilibrano fra loro, perché ci sono i due consoli, già sono due e non uno solo, quindi si equilibrano fra loro, però c'è il Senato, però c'è il Tribunato della Plebe, però ci sono le magistrature specifiche, quelle che si occupano dei delitti, quelle che si occupano dei problemi religiosi, eh, quelle che si occupano, importantissime, della presa degli auspici e della divinazione, che è fondamentale in una società che si fonda sul rapporto diretto con gli dei. Quindi direi che questa cosa che, eh, che, che non dobbiamo perdere sostanzialmente da, come eredità da parte dei romani, è l'idea che una respubblica esiste, funziona ed è buona quando al suo interno è molteplice, quando non, non si coagula tutto quanto nelle mani di qualcuno o di un solo gruppo, come a un certo punto invece avviene a Roma. Anche se queste istituzioni poi più o meno ufficialmente o ufficiosamente mantengono il loro ruolo e la loro importanza, però finisce questo meraviglioso, come dire, reticolo di, di, che sono la res cioè tutto l'insieme dei rapporti che tengono insieme prima una piccola città e poi a un certo punto un vero e proprio impero.